Stamattina mi sono preso in la mattinata libera e sono vicino a Mululimbi dove c'è un parco che viene chiamato il Castle Garden ed è un, una specie di giardino botanico enorme buddista. Allora questa è la ruota del Tempio del Parco in onore del quattordicesimo rappresentante del Dalai Lama tibetano eh, qui in Australia Qui sotto c'è Mululimbi e invece questa qua là sulla punta là è Byron Bay quindi non so quanti chilometri saremo da Byron Bay ma è da Nene quindi ma abbastanza scenderò giù e andrò verso Urolimbi a quanto pare alla gente di questa città fa piacere avere dei murales o dei dipinti insomma su, sui muri delle strade questo è un caffè quella che vedete è un'opera di un artista aborigeno, nativo di Mullullimbi, si chiama Jeremy Mujai David, rappresenta lo spirito del viaggiatore, perché secondo l'artista il serpente è un viaggiatore. Le mani che vedete rappresenterebbero il rispetto che ci deve essere per le diverse culture. campagna di prima mattina vista dalla mia stanza con il sole maledetto che alle 6 del mattino mi sveglia Um, actually we are picking uh, ripe lemons Like this one yeah. They seem to be all very green But <laughs> some of those have a little yellow and So we, so we have to pick <laughs> Thanks! These getting more, aren't they? Cleaning, polishing, shining, eh? uh -huh. okay. yep. Poi si fanno i pacchetti da 10 kg. Ragazzi sono le 6:30. e mezza. E questa è la mia prima corsa mattutina di un programma di allenamento di un mese è dura però essere in Australia in, questo, in questa magnifica terra è meravigliosa ti fa sembrare anche correre alla mattina alle 6.30 qualcosa di molto speciale la marcia è già dentro? non c'è marcia cosa devo fare? schiacciare il bottone? Vai. allora l'unica cosa che devi fare è tenere su medium velocità okay. e dare gas wow che figata il freno a mano tirato no eh, no no andare? Sì. Ah, no no no no Ci sono no macchine automatiche, si sì, però non è così facile guidare, wow, che no no no no no no Un minuto saremo nell'oceano ok poi è proprio difficile cosa devo fare? svoltare a sinistra oh Gesù santo sinistra ho capito uh! Uh! ok ok forse drifting fatto un bambino? No? Sì. Are you ready? Che bellino che sei! Ciao! Beh ho deciso di cambiare lavoro, mollare tutto e diventare la contadina.